Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Vi rubo un minuto, a domani, eh, come sempre succede, è l'ultima domenica del mese e ci troveremo in diretta, spero a rete Unificate, così riusciamo anche a interagire con la chat, con Mimmo. Speriamo che ci sia anche Giuliano che... È un gran tecnico anche in queste cose e tratteremo per un'ora un'ora aperta a voi con le vostre domande e considerazioni mi raccomando sempre le regole della community quindi con correttezza senza polemica eh, facendo valere le vostre opinioni perché rispondiamo a youtube noi personalmente di ciò che viene detto quindi dobbiamo immediatamente intervenire e togliere ogni tipo di, di, di, di insulto eccetera non è mai successo ma ribadisco perché stiamo crescendo e tanti di voi sono nuovi e parleremo della seconda parte sull'esistenza del tema sull'esistenza di dio eh, vi chiedo di andarvi a rivedere per chi non l'ha vista la prima parte il mese scorso andate a vedere nella playlist sulle dirette e affronteremo la seconda parte l'esistenza di dio problema di fede problema di logica quali sono quali sono le domande impellenti perché la gente non crede la gente non è stupida perché non crede avrà dei buoni motivi assolutamente sì dovremmo affrontarli vedere e cercare dove è possibile di intervenire e di risolverli senza ovviamente cioè senza, se, affermando chiaramente le nostre, le nostre, i nostri limiti eh, filosofici, scientifici eccetera. però a me interessa far capire che chi crede non è uno stupido ecco diciamo così diciamo che poggia la sua fede su questioni abbastanza oggettive domani ore 21 dalle 21 alle 22 su questo canale persia, speriamo di avere ovviamente la, la regia anche i ragazzi di Aleftav e soprattutto Mimmo alle, alle chat e quindi so che hanno già preparato domande molta gente ha già scritto già dal mese scorso e quindi anche loro saranno molto agguerriti io eh, chiaramente cercherò dove posso dove potrò dire qualcosa i temi che rimarranno eventualmente in evasi saranno riproposti il mese 21 ciao e mi raccomando domani ore 21